di nuovo per avermi invitato a partecipare a questo esperimento, a questa esperienza. Volevo raccontarvi, sempre a proposito poi della voce, eh, questo mh, esperimento di arte in rete ma anche un esperimento di poesia eh, che si chiama Open Source Poetry. Guarda, se sei l'ultima ospite, sicché per quanto mi riguarda puoi fare anche un calmo. Eh. Ah beh, sì, no, ti ringrazio, no, sarò, ti bre bevi... sarò, <ride> sarò breve, comunque sarò breve, però ecco, quello che vorrei fare, adesso se riesco con i potenti mezzi che la tecnologia mi offre, eh, mi piacerebbe introdurre mh, questa, il racconto di come funziona questo, questo progetto che io mh, porto avanti con due care amiche ed artiste che sono Dallian Ludin e Francesca Darimini. E rispettivamente eh, New York, Daniel Ludin vive a New York e collaboro con lei anni, da fine anni 90 col progetto Identity Runners e Francesca Darimini che abita ad Adelaide in Australia. Francesca Darimini anche mm. ex WNS eh, Matrix, quindi è artista digitale da veramente eh, tempi non sospetti, artista, net artista, e ovviamente queste due amiche sono: una negli Stati Uniti e una in Australia, io sono in Italia, e diciamo che portare avanti progetti artistici insieme l'unica chiave che abbiamo avuto in questi ultimi vent'anni era quella di utilizzare la rete. E, ci siamo rincontrate proprio a ridosso della pandemia, sempre online ovviamente e abbiamo deciso di eh, sviluppare questo progetto di poesia in rete utilizzando oh, uno strumento veramente semplice alla portata di tutti cioè il pad, l'ether pad allora vorrei cominciare, eh, se appunto la tecnologia mi sostiene con, eh, facendovi ascoltare l'ultimo lavoro che abbiamo fatto ed è, è stato realizzato in occasione dell'hack del meeting che c'è stato a Roma nel settembre 2020, 20, 20, 20, cioè il settembre scorso. E, il progetto è Open, open Source Poetry ed è un progetto di poesia collettiva. Non siamo soltanto io, Francesca ed Ayenne a interagire sul pad. Allora, vediamo un attimo se. Uh, riesco a um, provate un attimo a intervenire perché sento se riesco a spostare sì, il microfono io, io, io, io, ok io perfetto grazie. Avanti, oh, sì. avanti, avanti, avanti, avanti, avanti. ok ok ok Once upon a time there was a hack. Tell me what you see outside. Tell me everything. The butcher hacks the meat and takes three spoons of clouds, a cup of gears, a pinch of light in the back, while his wife, six heads turning on a single axis, rewiles earth wildlife life joining the fire that was back then do you remember golden and iridescent and never the same we are powerful barretta verticale sottolineato aperta parentesi quadra chiusa parentesi quadra, barretta verticale barra aperta parentesi quadra meno barra meno barra rovesciata, barretta verticale barra rovesciata, barretta verticale, barretta verticale chiusa parentesi tonda barra due barra meno Barra rovesciata, aperta parentesi tonda, sottolineato, più, aperta parentesi quadra, meno. Flowers swaying in the wind. Damals var as anders. We speak with many languages. Va does nicht gesdan? A valid question in an intermediated reality. It is the insurrection that produces its people. Barra, meno, barra rovesciata, barra, barra rovesciata, barra, barra rovesciata, aperta parentesi quadra, meno, dollaro, dollaro, accento, barra, dollaro, barretta verticale, maggiore di, barra rovesciata, 2, barra rovesciata, meno, barra rovesciata, barra rovesciata, Barretta verticale. Barra rovesciata Barretta verticale sottolineato aperta parentesi quadra, chiusa parentesi quadra. Barretta verticale uguale barra 2 aperta parentesi quadra, meno barretta verticale. 3 aperta parentesi quadra. Meno barretta verticale. Sottolineato, barretta verticale sottolineato. Punto esclamativo aperta parentesi quadra, chiusa parentesi quadra. Barretta verticale, sottolineato, barretta verticale, dollaro, dollaro, barretta verticale, sottolineato, barretta verticale, barretta verticale, 3. sottolineato, barretta verticale, aperta parentesi quadra, meno, aperta parentesi tonda, apostrofo, barretta verticale, apostrofo, dollaro, still can't breed from 2020 nothingness. One alone is always less than zero. Manage the store in the front. Er liebte es holz zu haken, damals, drassen von der Tour in den Bergen. Unleash the wire. Free the algorithm. namo If push, then soft. If ready, then set, go. If always, then forever. Brucio il boffo dal di dietro prima di passarla, una veloce passata col fuoco prima di passarla, per levarvi il covid, ma sono in isolamento e dunque me la passo. Codice quando è ora, codice in fila per uno, codice mugno repressi, codice se è il caso, codice stai qua, codice non sederti qui, codice non si leva, codice che hai rotto. <susurra> eccoci mi sentite si sentiva benissimo okay. allora è fatta apposta eh. per, per portare verso la buonanotte insomma verso una dolce conclusione no ecco è, è, è, è, come vi dicevo è un esperimento e questa è, è stata è una delle cose che sono uscite fuori dal pad dall'etherpad pad che noi abbiamo aperto in occasione del, meeting. E, mh, invitando uh, chi voleva uh, quindi anche mettendoci un po' in gioco nel senso che se tu uh, fai girare un link di un etherpad non sai che cosa succederà su quell'etherpad e l'esperimento consisteva proprio nel renderlo, eh, nel lasciare questo foglio disponibile per tutti e per, eh, per tutte quante per intervenire con eh, le proprie righe di poesia. Ovviamente abbiamo messo delle regole eh, perché l'idea è che e la poesia poteva funzionare come una forma di incantesimo, in questo caso l'incantesimo era quello di farvi lentamente addormentare, però ecco l'idea è proprio quella di eh, avere delle regole condivise che potevano oh, creare questo piccolo incantesimo. Questo esperimento con la poesia collettiva collaborativa fatta online l'abbiamo anche presentato in occasione dell'esibizione Digital Power, che è un'esibizione che c'è stata nell'agosto del 2020 in contemporanea, cioè come parte della SIGGRAPH, che è la più grande convention di grafica mondiale, che doveva essere a luglio invece è stata ad agosto causa pandemia e c'era questa esibizione online eh, parte della SIGGRAPH e il nostro progetto, il nostro piccolo progetto di poesia collaborativa è stato accettato ed è mh, quindi visibile sul sito di Digital Power ed è molto divertente per me perché comunque partecipare a una convention di grafica con un Etherpad, mi è sembrata una cosa veramente molto, molto buffa. Sì, veramente incredibile. E, eh. e poi è partecipato anche a, un a una mostra eh, ad Adelaide eh, dal titolo I've Never Seen The Sky. e cioè, eh, questa, Questo lavoro eh, è risultato anche in una fanzine, la Exzine, messa insieme soprattutto da... Francesca Darimini ad Adelaide, con, che la sto adesso la sto scorrendo davanti ai sì. vostri occhi, questo è l'impaginato per la stampa, sì, sì. e, e l'idea è sempre quella di creare un lavoro collettivo che possa... Ehm, Lanciare delle, degli incantesimi, ecco, e mm -hmm. quindi un po' riprenderci anche il potere immaginativo di cambiare il mondo che ci circonda, non come in un assurdo reality game come fanno eh, Aquanon, ma con eh, qualcosa che sia un po' più. Um, immaginativo, ecco. E, mm. e questo, insomma, a questo punto mi pare di avervi detto tutto quanto e anche di più, visto che vi siete sentiti tutte quante le linee di codice. Mettiti in tetmonamure così si cita i libri, appartiene. dai. dai. Sì, Internet Monamur è il lavoro, è il libro che ho pubblicato nel 2019 con la eh, preziosissima e fondamentale collaborazione degli eh, altri le altre di Circe. Letto eh, bellissimo, che... bellissimo, complimenti. Ah. Sì, sono te, quindi letto. Molto Grazie, meglio. sono contenta, ottimo, sono molto contenta. E perché non l'ha letto, vi dico che eh, all'indirizzo ima.circex.org il libro, pubblicato sempre con il metodo vulgo come per formare a distanza, è completamente, mh, è completamente eh, disponibile online. E poi se volete comprarlo invece ci scrivete una mail o andate in libreria a chiederlo perché anche come formare a distanza è distribuito anche in libreria, se non ce l'hanno si chiede eh, l'editore alle edizioni, dal distributore messaggerie quindi ehm, lo trovate sicuramente, cioè vi arriva sicuramente. Marco l'abbiamo letto rigorosamente su carta vero Marco? Assolutamente sì, rigorosamente su carta, ci mancherebbe Ma perché come, su carta. come me siete dei feticisti della carta, noi l'abbiamo eh, fatto su esatto. carta perché ci piacciono i libri Ma su carta. Ma che scherzi, eh. c'è cioè, paragone? Eh. E A però è anche, così... è anche giusto che siano leggibili da chiunque, anche da chi non se lo vuole può comprare. Quindi. Abbiamo, devo dire anche che il fatto che sia disponibile in rete non è assolutamente in conflitto con il fatto che sia disponibile su carta, non è vero che pubblicare un libro interamente online abbassa le vendite, anzi nel caso nostro è stata una buona occasione per farlo girare ancora di più, anzi chi se l'è letto online poi sarebbe voluto comprare cartaceo. Ah, fantastico. Sì, sì. Eh. Poi comunque si trova bene online perché lo vende direttamente le edizioni, giusto? Se non mi ricordo male, lo, lo comprai lì. Sì, e... sì, si può comprare direttamente sul sito dell'editore, oppure si può scrivere a noi e ve lo mandiamo, oppure c'è cioè anche su Amazon, purtroppo, perché le edizioni ha un contratto con Amazon cioè, sì. e quindi devono pubblicare. Però si può andare sul sito dell'editore e l'editore è contento. <ride> Eh, anzi lo salutiamo, ciao re l'editore è più contento quindi noi incoraggiamo a andare sul sito dell'editore o a chiederlo alla libreria di fiducia, giusto? sì, certamente, sì certamente io sono eh. per dare noi alle librerie ah, ma anch'io sì. ah. concordo, concordo. Ah, sì. editore o piccole librerie concordo certamente. grazie Agnese, davvero eh. speriamo sia l'ultima dell delle dei tuoi contributi, Radio Diffusa, chissà quando. Grazie. Torino, siamo... grazie, grazie anche eh, a voi, eh. Eh, grazie, grazie per l'iniziativa. Ciao a tutti, ciao, ciao. ciao. ciao. ciao. ciao. ciao. ciao. ciao.